Il risultato è che è molto non E la luce, che va a la luce per offrire i lumi proprio I'm tired of being what you want me to be If you so faithless, lost under the surface Don't know what you expected to be Non si calpito io! Non sono tu